Siamo in compagnia di Alfredo Scauzillo, Luxury Audio Buongiorno, buongiorno a voi che distribuisce alcuni dei marchi più rappresentativi della riproduzione audio senza compromessi come Estelon, Raido Acoustics, Goldmund, Cello, Pilium, Metaxos e tanti altri Alfredo, come sta andando per voi questa prima giornata del Roma ai Fidelity 2022? Eh, una bellissima affluenza, sì, eh, soprattutto alle prime ore del mattino, all'apertura alle 10 e tanta gente, è sempre un piacere perché dopo il periodo brutto che abbiamo vissuto del Covid quindi è sempre un piacere vedere, rivedere gli appassionati odiofili, gli amici della zona e quant'altro quindi noto un, un bel interesse, devo dire la verità, un bello bello e siamo contenti quest'anno abbiamo portato l'altro marchio che distribuiamo in esclusiva per l'Italia che è Esteron. Uh, in questa sala abbiamo uh, le X-Diamond uh, modello 3 d con medio e buffer in ceramica e tuteli in diamante, pilotate con le seguenti elettroniche, lettore CD Burmester 061 e pre-finale della Pium Audio, marchio greco, siamo sempre noi distributori, il modello è il pre amplificatore Ares e il finale Iasomas. Uh, stereofonico, due canali da 200 w Tutto il cablaggio è della Siltec, quindi altro marchio che noi distribuiamo per l'Italia, quindi capo di potenza Classic Legend Siltec e capo di segnale per finale tutto Siltec. Allora, siamo rivenditori ufficiali del marchio Technics, siamo innamorati del marchio Technics e abbiamo portato due modelli, il 1.2G e il famosissimo SL1000R, il top di gamma, e li abbiamo messi lì in esposizione, poi abbiamo un po' di discografia, cablaggio e quant'altro. Alfredo, noi ti ringraziamo, ti auguriamo buon proseguimento e diamo appuntamento agli appassionati di Alta Fidelità dove e quando. Il prossimo appuntamento è Milano, che sarà sicuramente un super successo, perché per il pubblico mi piace fantastico, per l'hi-fi, quindi ti aspettiamo. E... Ascolterete qualcosa di magnifico. Ovvero, cosa porterete a Milano? Sicuramente top di gamma di Raido, eh, qualcosa dell'altro marchio svizzero che distribuiamo della Goldmund, quindi abbiamo un po' di molta carne sul fuoco. Vi aspettiamo. Grazie mille Alfredo. Grazie a voi, arrivederci.